Ciao a tutti oggi prepareremo la torta cuor di mele il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa gli ingredienti sono per la frolla farina di tipo 00 zucchero burro lievito uovo vanillina e la scorza di limone per il cuor di mela zucchero mele succo di limone e cannella diamo il via alla ricetta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 Aggiungiamo il burro, l'uovo, la farina, la vanillina e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formiamo un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in, e riporre in frigo per un'ora. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Adesso prepariamo il cuor di mela. Mettiamo nel boccale lo zucchero.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 Facciamo cuocere per 8 minuti 80 gradi, velocità 4. Aggiungiamo la cannella. E facciamo amalgamare per un minuto. A velocità 4. Trasferiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la taglieremo in due. Lo stenderemo tra due fogli di carta da forno. Trasferiamolo in uno stampo del diametro di 20 cm ben imburrato e infarinato. Rifiniamo bene i bordi. Bucarelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta, mettiamo il cuor di mela, livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte, riprendiamo l'altra frolla e stendiamola tra due fogli di carta da forno. Posizioniamo la frolla sopra il cuore di mele. Chiudiamo bene i bordi.